Ciao, ciao, io sono Anna, io sono Daniele e benvenuti nel nostro canale. Oggi siamo a Gioia del Colle per il palio delle Botti e abbiamo allestito tutto il nostro accampamento, ma questo video sarà un video un po' diverso perché oggi vogliamo farvi conoscere il nuovo nostro membro. Con tanto tanto orgoglio, ecco a voi Filippo! Buongiorno a tutti, piacere, sono Filippo. Allora, il mio mestiere e quello che riproduco è l'attività per l'appunto del fabbro e dell'armello. Quello che potete vedere qui, che vi sto azionando, è il mantice che aziona l'aria e che viene introdotta all'interno della forgia che surriscalda i carboni ardenti e che portano il metallo o a temperatura di tempra o a temperatura di, di, di, di fusione. Quello che eh, abbiamo fatto poc'anzi, che vedete nel, nel successivo video, è la fusione del petro, ovvero sia una riga da stagno e piombo per la realizzazione dei lingotti o all'occorrenza tra, tramite stampi di manufatti di vario tipo da oggetti di oreficeria a oggetti di utilizzo comune a coltelli, chiodi, chi più ne metta. quello che eh, potete vedere qui sui cioè, banchi sono i vari strumenti e, e i vari pezzi che vengono utilizzati quelli davanti alla, alle pietre molari sono dei lingotti per appunto ripeto, che adesso andrò a prendere e andrò a inserire all'interno della foggia stessa. Mm. Dare, da farvi vedere come funziona la della fusione. Andiamo a prendere un primo lingotto del peso di circa 400 grammi. Come vedete è esattamente di forma quadrata di 8 di metallo ed è freddo a, a, a, al mano con la pelle. Per il lo andiamo a mettere all'interno del crogiolo e successivamente lo andiamo a richiudere tramite il connetto che si Poi andiamo nuovamente a pompare con il mantice per poter riportare la temperatura della foggia intorno ai 40C circa, che è la temperatura al quale il vetro tornerà sotto forma di liquido. E quello che possiamo vedere è che ogni volta che aspiro col mantice aria e la pompo all'interno della foggia, del canino della foggia, escono fuori appunto fumo e anche scintille. Questo significa che la temperatura sta man mano salendo, come anche noi che siamo qua vicino possiamo sentire, e anche il pentro all'interno Tra un po' comincerà a tornare fuso, e quindi malleabile e lavorabile. Nel mentre tutto questo accade, adesso lo lascio andare, vado a preparare lo stampo per la collocazione del, del, del, del liquido fuso. Togliendo quello che abbiamo fatto, questo è quello che andremo a ottenere alla fine nel processo esattamente quello che abbiamo dato, riposiziono uno stampo sopra le e adesso dobbiamo solamente attendere che il vetro torni fuso. Allora, passati qualche minuto, il lingotto che abbiamo messo all'interno, di ripeto, quindi una riga tra stagna e polvo, ha raggiunto e superato i 480 ⁇ circa e si è fuso, quindi è passato da vi faccio adesso un esempio uguale, quello che era inizialmente una parte lucida che stava a contatto con la parte con la parte interna dello stampo e una un'opaca che si era ossidata. Nella storia il vetro o anche a dettaglio l'argentone veniva utilizzato anche per fare degli specchi, in quanto messo su una superficie di legno o su una superficie anche di metallo e lucidato con i semplici metodi che anche le nonne ancora conoscono oggi, aceto, sabo, limone, tanto ma tanto olio di gomito, come si c'è una volta, riescono a farlo diventare talmente lucido da potersi specchiare perfettamente. Adesso andiamo a vedere insieme come si fa una colata di un lingotto. Si leva il coperchio della forgia che come potete vedere, Daniele a favore, la parte interna crogione si è totalmente sciolta. Cambio pinza e prendo quella apposita per l'utilizzo dei bracciori, lo sollevo. Come vedete c'è una patina interna, che è questa, che sono tutte scorie e materiale che non è di metallo puro, andando ad afferrare con più salvezza lo sollevo, lo porto sullo lo stampo ed effetto la colata attenzione ai eventuali schizzi Andrea Daniele non ti lo come vedete dall'interno del crogiolo sono rimaste appunto delle patere quindi dei residui che andremo a togliere ed eliminare i semplici colpetti ed è quello nel mentre lo stampo si sta raffreddando andiamo innanzitutto a fare un po' di ordine, perché l'ordine serve sempre, si va a rimuovere qualche appunto, carbone che è cascato durante l'estrazione del carbone. Come vedete, si è solidificato. È ancora molto caldo, quindi bisogna prestare la massima attenzione. Come vedete, nella parte interna, come vi dicevo, è lucido, quasi totalmente riflettente. Nella parte esterna è più opaco perché si è ossidato con l'ossigeno e tutte le scorie sono venute a galla. Per ora questo è tutto, al prossimo video.